Yeah. Aspetta, manca un po' di rosa. Johnny, Johnny, eh, metti giù quello che stai facendo, aspetta, che ci sono i nostri aspetta, amici e salutarli. Aspetta che eh, si... Metti giù. Sei pronto? Sì, sì. Ciao ragazzi, bentornati al e Dormiti. Do... Show. Giada, calmati. E eh, C'erano cioè, i nostri amici che ci aspettavano, dovevamo salutarli. Ma lo so, amici. lo so, però qui c'è una cosa molto più urgente Giada, non lo vedi? Ah. Cosa stai facendo di così urgente? Già, da tra due giorni e Pasqua, ok? E quindi? Ma ah, come quindi? Ti ricordi l'iniziativa di giochi preziosi? È eh, certo che me la ricordo, si possono vincere tantissimi premi! Decora la tua Pasqua, esatto, quindi devo inviare il mio disegno subito, no? Se no non vinco niente! <ride> Tim. Johnny, che hai c'è il mese di aprile per farlo, non devi fare tutto così di corsa! Ma come? Non eh potevi sì. dire prima! Io te l'avevo detto, Se tu che non mi ascolti! Ah, allora la faccio piano! E basta che fai la foto e il tuo lavoretto sì. e la invii in questo sito! Ok, allora disegno, fai ferma un attimo, faccio una cosina! Cosa stai disegnando? È una sorpresa! Dai, io sono curiosa, dai, me lo fai vedere! E allora, ehm, un, un indizio, sto disegnando te! Sì. Um, in un momento particolare del Gormiti Show ma che carino che eh, no, sei! Sì, sono molto carino. Ma, eh, ma tipo quando salutiamo all'inizio! No, no, no, no, no. Ferma. E. Aspetta. quando, quando presentiamo i nuovi personaggi. No, già da un momento più bello. Quello che a me piace un tantissimo. Molto bello. Dai, mm. sì. La bacheca gormitica. Ma Però ci tutti i bellissimi disegni. Ma, ma posso disegnare la bacheca gormitica <susurra> sul basso? E che cosa stai disegnando allora? Faccio vedere anche i bambini. Sei pronta? Insieme. 3, 2, 1. Giada! Da ma no, ma perché sto piangendo? Perché stai perdendo con la sfida con i collezionabili Non è per niente carino, io pensavo che facessi un bel disegno di ma. Bellissimo invece No, invece Ferma, ferma Potevi fai... fare quando vincevo Ha fai... una sfida magari Fai, fai così <ride> uè, uè, Fallo Sei no. uguale come... No, <ride> Johnny Aspetta No, no, no, no, no, no, no, no, Chi no, no, no, no, no, no, no, Eh, sei uguale alla foto, che, alla foto che hai fatto. <ride> no, ma, Così impari. Perché posso... potevi fare un no, bello di me. Ma, ma... Non sempre quando piango no, no, no, no, no, no, no, partecipare. no, <ride> Oh, guarda un po' che abbiamo davanti ai nostri occhietti. Di E Harry Kane. Vai, apriamo subito le scatoline. Ci penso io. Oh, brava ecco Giada. Mi piacciono le tue magie. Puri wow. Che bello. È Harry Kane, Dai, allora partiamo subito a raccontare chi abbiamo qui. Allora. Okay. Io ho Hurricane! Allora, già da Hurricane è il gormita popolo del cosmo. Lui lo riconosciamo perché ha un carattere spigliato ed è molto divertente. fin da quando non entra in battaglia. Ok? L'energia alfa lo ha potenziato, è diventato ancora più forte, e grazie a questa lui riesce a scatenare un vortice di pura energia cosmica. Ma è davvero fortissimo allora! È fortissimo, i suoi attacchi sono bufera cosmica e ciclone cosmico! Io invece ho Diacos. Lui è molto famoso per il suo sarcasmo, infatti provoca i suoi nemici prendendoli in giro fino a che non perdono il controllo e grazie all'energia alfa i suoi colpi sono potenziati dall'energia del mare. E quali sono i suoi attacchi? Già e sono potenza abissale e colpo oceanico. Wow, ma è fortissimo anche lui, allora giochiamo e facciamo una mega battaglia. Pronta, eh? Ciclone cosmico! Psss! Colpo oceanico! No, devi, non ma devi, devi scansarti così. Sì che mi scanso invece. Eh, prendi questo. Visto, visto, eh. Ma no, sono io quello veloce qua, guarda. Ma no, no, anche, anche lui, dai, è abbastanza veloce. Ciclone cosmico e, e bufera cosmica. Lo schivo così. Colpo abissale. Prendi questo. Eh, allora, io ci, lo schifo così e così. Eh, bufera cosmica e cioè. Ma che io prima la faccio. Ciclone cosmico. Oh, mi ha colpito, Johnny! Sono imbattibile, lo sai! Eh, ma adesso c'è un amico che ci sta aspettando, lo sai? Ah sì? Sì, andiamo a conoscere! Andiamo! Ciao Matteo! Ciao Matteo! Ci senti? Sì! Ciao! Ciao, come, come stai? Bene! Bene, wow, ma quanti gormiti hai? Sei circondato dai gormiti. Ma guarda quanti ne ha Giada. Nei tantissimi, così tanti? no, no, troppi. Ma qual è il tuo preferito? Eh, ci vedo qualcuno lì, eh. Sì. Lord? Lord no. Sol. Lord oh, Sol. Bello. Ce l'hai? No. Ah, eh, rimasta. magari sarà un prossimo regalo, magari eh sì, una eh prossima sì. sorpresa che arriverà. Però vedo schierati Lord Electrion. Io Lord vedo Carion. Lord Titano. Sì, Lord Titano. Guardano lì, è vicino a lui. Eh, lo vedo, lo vedo che è lì. Wow, bellissimo. Ma, ma poi guarda. Ma ce li mostri, fa. ci spieghi un pochino? Quali ti piace di più? Quelli con cui giochi di più? Facci vedere un po'. A me piace tantissimo Crobobo. Crobok, ah, davvero? È forte. Particolare Crobok, perché comunque fa parte del popolo dei cattivelli, uh -huh. giusto? Poi sì. lui si muove sulle ruote. Eh, ma forse magari gli piace per quello, vero? È un pochino diverso dagli altri. Sì. Eh, vedi, è ma fai i combattimenti, per esempio Crobok contro... non lo sì. so... Sì? E tipo... di solito lo fai vincere o no Crobok? Lo faccio vincere. Ah, è eh, forte eh, allora suo nelle suo sue storie. <ride> il suo, suo preferito, ma secondo te... Crobok e Lord Carrion, chi vince? Uh, Lord Carrion. Ah beh, vedi. E è tra Lord Titano e Crobok? Lord Krobok. E Titano. Lord ma Titano, no, ovviamente. È sì, sì, Johnny. E lui è molto forte. Eh certo, è, è molto, molto forte. forte. E poi cosa fai con i tuoi gormiti? Dai, raccontaci un po', chiacchieriamo due secondi. Io ogni volta faccio tantissime storie. Sì. E, e, e, e ovviamente in ogni storia che aggiungo rhodium ah, rhodium sì. o palladium? rhodium sì, ah ok vedi vedi che bello è il, il personaggio che c'è esatto. sempre oltre a crowbook lui usa anche rhodium e... ma ci racconti una storia per esempio ieri hai fatto la storia così giusto al volo due, due parole su una storia che hai creato per esempio come è iniziata questa storia? Che i, i guardiani si erano tolti i bracciali degli elementi e. Ok. E, e poi è arrivato il trovo. Ah, e, okay. e poi cosa è successo? E, e poi hanno chiamato Lord Electron. Ah, ah, dai, ad il aiutare. Soccorso, eh, sì, in soccorso, certo. Sì. E poi cosa è successo? Hanno fatto una battaglia e, sì? e, e, hanno, e hanno vinto i guardiani insieme allo Z. Ah, ma è una storia bellissima. Mm. Eh, giusto Giada, devono vincere per forza. Sì. Non è che possono vincere altri. Bravo, bello. È bravissimo. È una storia super gormitica. Ma tu il gormiticiolo guardi? Sì. Ti piace? Bene, secondo me. Che prima vi stavo guardando. Ah è vero? Ah sì, perché c'era la nuova puntata. puntata nuova. Nuova, sì. Giusto, giusto. ti di è piaciuta. piaciuta? Sì, ma <ride> sì, meno male. Siamo ah, contenti. A ah, noi piace davvero tantissimo quando um, ci trasmettete questo. Vuoi dirci un'ultima cosa prima di salutarci? Perché sta scadendo il tempo già uh -huh. Una cosa che vuoi dirci? Qualsiasi cosa? Che eh, c'è che anche il cuscino dei gormiti. Hai il cuscino wow, dei il gormiti. Cuscino. Ma sarà un sonno super gormiti. Che bello, però... non vedrei l'ora di andare a dormire per, per abbracciare sei, il cuscino. Sai cosa mi ha fatto venire in mente? Noi un giorno qua, la gomitisciomo già, a puntata di Natale. Sì, dove è vero. Lei stava dormendo nel, nel pigiamone, ti ricordi il cuscino lì sì, No. L'avevi vista? Era comodissimo, guarda, Cameron. era bellissimo. E non mi, non mi ci facevi entrare? No, non ci entravi semplicemente perché sei troppo alto. Non Beh, è vero, guarda. sei più alto di me. Non è vero, sono bassissimo. Non è, non è vero. Vedi che sta ridendo anche lui, ma sta sono, che stai sono, scherzando. Ah, vabbè, sono un pochino alto. Allora, noi adesso ti dobbiamo salutare. Io resterei a parlare con te tutto il pomeriggio, sì, perché davvero. veramente, secondo me, ci, ci potresti raccontare un sacco di cose gormitiche, solo che noi dobbiamo Però adesso il avanti. tempo è scaduto, dobbiamo salutarci. E prima di salutarci, bisogna aprire grande, grande le braccia. Ok, apri, apri, e poi le stringiamo. E le stringiamo forte, forte, così que ci stiamo abbracciando esatto. virtualmente. Questo significa che ci siamo abbracciati. Noi ti salutiamo, ti mandiamo un enorme bacio. Mua. E grazie mille per seguirci e se fai disegni, idee che tu mandaci, scrivi mandaci, sì, sì, mandale, sì. ok? Va bene? Vuoi salutare qualche tuo amico o il tuo miglior amico o la tua sì. fidanzata? <ride> Li saluti tutti quanti? Ma ah, vuoi salutare? Sì. Aspetta. Chi, chi vuoi salutare di preciso? Vai, saluti! Vorrei salutare il mio amico Mattia e il mio cugino Okay. Perfetto, Va che bene. così quando vedono il video ti dicono oh mia, mia eh sì, mi sono salutato. Cioè, sai che ti guarderanno tantissimi bambini? Oggi sì. ti guardano tantissimi. Noi ti salutiamo, ciao, ciao ti vediamo un bacione. Grazie, ciao, ciao. ciao. Beh, questo momento insieme a voi a noi piace davvero tantissimo, eh, sì, devo dirlo. anche a me piace tantissimo. Cosa devono fare i nostri amici qua per poter partecipare? Allora, partecipare è semplicissimo, basta che andate sul sito gormitishow.com e seguite tutte le istruzioni. Ok, molto semplice allora. Sì. Vi aspettiamo in tantissimi. Mi okay. raccomando, eh. Mi raccomando. Ma adesso è arrivato il momento della... Bacheca, Bacheca Gormitica. Gormitica. Ma sì, Giada, ci sono arrivati dei disegni, delle foto, vai, leggiamo. Allora, eh, inizio io da parte di Simone e la sua sorellina, che carina, ci scrivono. Ciao Johnny e Giada, sono Simone, vi mando una foto con il mio costume di Lord Carrion. e tu sei benissimo che è il mio preferito, quindi 10.000 punti per te. Tra le sfide, io tifo per Johnny, avevo detto 10.000 punti? Facciamo 100.000 punti per te. Come okay. per Johnny, dai! Ma anche Giada mi sta molto simpatica. Ah, ok, allora va 300.000 punti, ok. <ride> Um, spero di vedervi presto, nel disegno c'è Alfa Idros e Crobok e la mia sorellina Sara che anche lei è una fan dei gormiti, Simone carina. da 6 eh, anni. Grazie! Grazie wow. mille per seguirci! Grazie eh. per Grazie. credere in me, per le mie vittorie, lo so che sono bravissimo. Gianni, eh, tranquillo, non, non a mi mi pensare a... Mica, non inizio a... Ah. <ride> Va bene, <ride> bello comunque, bello il tuo costume di Lord Cass. Sì, hai visto con tutta la maschera è tutto ben attrezzato. Che tra l'altro nella foto mostrano i loro disegni. Wow, sì? Wow, wow, wow bravi grazie grazie grazie adesso leggiamo eh, la dedica che ci ha scritto Federico okay. e ci ha mandato questo disegno Vai. allora ci scritto ciao sono Federico e ho 5 anni e mezzo vi seguo da un po' e siete bellissimi e simpaticissimi faccio un sacco di risate con voi vi volevo inviare un mio disegno di un mischio gormita un mischio gormita <ride> Sì, ha creato lui un gormita crea, mettendo i pezzetti di wow. altri gormiti insieme intanto grazie per mm. seguirci a me fa molto piacere e um... siamo contenti che ridico un sacco ah, aspetta aspetta c'è scritto il, il suo mischio Molto curiosa, perché c'è scritto Un guerriero alfa E ehm, sulla mano c'è una spada cannone Nella destra una freccia E grida Magma Plast. Ah ok, tutto un mix Eh sì, è un mix di gormiti Vedi se l'ha inventato Chissà, magari in futuro vediamo in qualche Wow, wow. Chissà, chissà, <ride> chissà, chissà Grazie per seguirci, davvero A noi fa davvero farò tanto piacere Un super bacione Un, bacione, un gormabbraccio però è arrivato il momento. Però aspetta, prima di salutarli, sì. e se i nostri amici vogliono inviare delle foto, dei disegni... Ah, eh, basta che vadano sul sito gormitishop.com. Ok, sempre quello è gormitishop.com. Sì. non È facile, mai. è È facile. sempre... È sempre. Eh, boh, boh. Oh. Ok, niente, Giada, è finita la puntata, salutiamo i nostri amici. Mi tu raccomando, continuate a seguirci sui nostri social. Io, io, io, io, io, aspetta, ho imparato. Quali sono? Eh, eh, Facebook, e eh, poi. In Instagram e, e beh, il nostro canale ufficiale di YouTube per forza. E dovete mettere tantissimi like. Tantissimi pollicini, eh? E condividere il video. Eh, e poi... Basta. Eh, e eh. poi salutiamo. E poi ci <ride> Mi Mi dono, beh, vediamo. E Giada, ciao. ciao.